Ciao, benvenuto in questo nuovo video oggi vado a insegnarti questo riff che hai appena sentito questo riff è contenuto nel mio metodo easy slap in uh, un ebook in pdf ma ci sono anche tanti video se vai a vedere uh, sul sul mio sito www.carlochirio.com in ebook, easy slap, video puoi trovare tanti tutorial degli esercizi del libro ce ne sono proprio tanti e questo andrà a far parte eh, di quelli che vado a, a mettere lì sopra quindi eh, qua noi stiamo studiando l'ottave m ron con ghost note cosa significa? colpiamo con il pollice, io adesso metto su RE come nota iniziale pollice thumb andiamo a fare con un emmer on la sua ottava quindi al tasto 7 il re acuto e questo è forse il movimento più difficile perché il dito deve scendere bene a martelletto deve scendere in maniera secca o col mignolo o anche con l'annulare oppure mignolo i restanti due sedicesimi vado a fare una ghost note in thumb e una in plug. In questo modo qua ho quattro note, due reali e due ghost. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Andiamo a spostarle in giro sulle note, sugli accordi. Quindi partiamo con il Re, scendiamo sul La, Si bemolle, Sol, Re. Fa, sol, questa cosa qua, eh, devi farla molto lenta all'inizio, tipo così come l'ho fatta io adesso, eh, perché deve, deve uscire un bel suono, poi piano piano allora lo porti su. Eh, come vedi è solo una tecnica spostata solo sui diversi accordi fai particolarmente attenzione quando vai a usare eh, le corde di Mi e di Re perché... Soprattutto per le ghost note, quando dobbiamo strappare una corda interna, non quindi quella di sol, che è quella esterna, che è più facile, dobbiamo entrare bene in mezzo alle corde. Ecco, guarda bene ancora come, eh, come uso il movimento del, del polso e del pollice. Io suono la nota, l'ottava, mentre ricarico... Quindi è come se la strappassi questa nota qua, solo che la faccio solo in M. Guardalo qua anche di lato. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vedi che la mia mano continua a fare questo, questo movimento qua. D'altro, 2, 3, 4. Cerca la pulizia del, del suono e contare questo 1, 2, 3, 4. Bene, spero che ti sia chiara la cosa. Se non è così, fammi, fammi le domande, scrivimelo qua sotto, sarò ben lieto di, di poterti rispondere. Grazie ancora per, per aver visto tutto il video e noi ci vediamo alla prossima. Ciao, a presto.